Salve a tutte e a tutti, buona liberazione, buon 10 aprile. Abbiamo dovuto ripiegare su una registrazione perché non c'era modo eh, questo pomeriggio di eh, fare una diretta streaming della nostra videoconferenza, però ci tenevamo comunque eh, a realizzarla e quindi anche se indifferita siamo qua con i nostri ospiti eh, a parlare di questa giornata storica Uh, di 75 anni fa il 10 aprile del 1945 siamo l'associazione 31 settembre eh, ringraziamo anzitutto tutti i nostri ospiti e ve li, ve li presento uh, con noi c'è massimo michelucci eh, direttore dell'istituto della resistenza puana anche scrittore autore di vari libri soprattutto di storia locale, anche per esempio sulla Filanda di Forno eh, un libro che ho apprezzato molto e anche membro della sezione ricerca storica eh, dell'AMPI di Massa um, oltre a lui c'è Maria del Giudice figlia di Pietro prefetto di Apuania dal 1945 Maria ha anche scritto un libro proprio dedicato uh, al padre anche attraverso una serie di studi e di ricerche che poi sono anche di, si sono uh, tramutati in una tesi di laurea uh, e questo libro si intitola um, un, uh, un uomo di pace in tempo di guerra. Uh, più tardi uh, ci raggiungerà anche Marco Rovelli, uh, un professore musicista come lo chiamano uh, i suoi studenti del liceo scientifico Fermi, uh, anche autore di un libro dedicato proprio ai giovani che scelsero di fare la resistenza e di anzitutto non unirsi alla decima massa ma soprattutto anche di lottare per una società diversa rispetto a quella che si prospettava davanti ai loro occhi. E poi avremo abbiamo Giulio Peranz Peranzoni Illustratore, eh, collaboratore di giornali molto importanti come eh, L'Unità, eh, Ma anche Repubblica, Il Corriere della Sera, eh, Giulio ci presenterà eh, una serie di fumetti che ha realizzato eh, sul tema dei, della partigianeria locale e. Mh, e che eh, distribuirà eh, con la collaborazione dell'Ampi nelle scuole quando eh, riapriranno, speriamo, presto. E, mh, interverrà anche Gaetano Vacca, un cantante, un musicista, un brigante, membro dell'Associazione 31 Settembre, eh, che porterà un po' di musica ma anche un po' di riflessione ulteriore riflessione a questo incontro e, e infine proietteremo un video uh, che ci presta il Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo uh, che ha realizzato con il contributo di archivi eh, della Resistenza eh, che proprio quest'anno festeggerà vent'anni allora. uh, dalla sua fondazione tant'è che non per il 25 di aprile dovrebbe tenersi una lunga diretta streaming quasi otto ore di eh, racconti e di materiale illustrativo eh, di quella che è stata la resistenza eh, sul versante acquano. Io partirei, eh, inizierei subito a, a diciamo, sviluppare questo, no, questo, questa narrazione composta da più persone, da più punti di vista, anche da più metodi di Comunicazione e con, uh, con Massimo Massimo Michelucci. Ma Massi, um, noi ci siamo incontrati qualche mese fa uh, a Pariana, in occasione del 75esimo anniversario della morte di uh, Ornato Mussi, uh, un fornaio ucciso dai nazifascisti, uh, in quanto considerato un collaboratore dei partigiani. Lui uh, lo ricordiamo, donava del pane. Um, ai partigiani. In quell'occasione hai fatto un focus eh, particolare su quella che era la strategia della paura messa in atto dai nazifascisti eh, durante diciamo, l'offensiva eh, per debellare i focolai partigiani che si erano venuti a creare nella nostra zona. Ti chiederei di partire da lì e di, di raccontarci un po' su come eh, funzionava questa strategia per poi ar arrivare a raccontarci anche della giornata della liberazione, una liberazione un po' dalla, dalla paura dopo quei mesi. Qua eh, in Italia eh, l'esercito nazista che è occupante del nostro paese, dopo l'8 settembre con 20 divisioni e che mette a a fuoco il nostro paese e, e con una strategia dell'attenzione appunto, che è chiamata così, proprio perché è una strategia adottata anche nell'est europeo. Verso la popolazione si fa tavola rasa, nel senso che si vuole impedire che si sviluppi o che appoggi la resistenza. E quindi è una strategia del terrore. Proprio Si spaventa la gente eh, perché, perché appunto si afferma, cioè nel senso che con, con il terrore c'è più capacità di controllarlo. Quindi questa strategia dei rastrellamenti delle uccisioni, degli ammazzamenti, eh, delle torture, eccetera, è tutta una strategia studiata a tavolino, tanto è vero che alcuni ufficiali che fecero queste cose nell'est europeo eh, le ripeterono qua nella nostra zona, uno di questi è Rede, per dire, che operò in Polonia e via dicendo, e eh, con questa strategia poi, eh, la, la, la, la ripeté Praticamente di fatto nello stesso modo. È una, quindi è una strategia del terrore e quello che è importante capire, appurato questo e vidimato questo, questo concetto, che è, non importa quindi che ci siano i partigiani per fare la strategia del terrore, perché è proprio una, una strategia a monte che i tedeschi mettono in atto per impedire che ci sia anche partigiani. Quindi anche tutto il dire le colpe partigiane e via dicendo non sta in piedi, perché appunto era una strategia che era già stabilita, decisa dall'alto, come tattica e modo di fare la guerra in Italia. E questo è importante eh, considerarlo. Se veniamo poi a, a, a come si arriva alla liberazione, noi purtroppo finiamo un altro concetto molto importante sulla linea del fronte di guerra a un certo punto della guerra in Italia dopo eh, da settembre del, del 44 qui viene delimitata la linea del fronte di guerra e purtroppo questo per noi è una conseguenza grave parlo per noi apuani perché massa si viene a trovare da massa in su nella, nella Repubblica Sociale e quindi siamo un territorio nemico e poi c'è la linea del fronte, quindi subiamo, si può dire, due violenze come popolazione e come cittadini. Quella dei bombardamenti alleati, perché gli alleati bombardano il territorio nemico e le nostre città vengono ridotte con morti, feriti e via dicendo a, a calcinarci proprio, a, a rovine. La seconda violenza è appunto quella dei tedeschi che adottano questa strategia del terrore perché non potevano permettere che a 7 km da Aurelia ci fosse, per dire, un paese, una zona libera, via dicendo, eccetera. Era il fronte di guerra e quindi furono terribili. Con, appunto la strategia del terrore che vuole dire eccidi, rastrellamenti, paure per tutta la popolazione. Vi basti dire che in Italia ormai è appurato che ci furono circa 25.000 morti per gli eccidi verso i civili. In tutta, la, in, in tutta Italia e noi nella nostra provincia ne, ne, ne avevamo mille circa e massa per dirvi i numeri ma valgono anche i numeri tutti sono morti ma valgono anche le quantità a massa circa 300 nei vari eccidi verso i civili parlo di eccidi verso i civili e quindi anche questo vi fa capire come la nostra zona sia stata una zona importante è significativa, molto singolare. Eh, per finire, eh, questa zona di guerra uh, uh, uh, si fermò sulla nostra, sul fronte qui nella nostra zona, fino all'Adriatico chiaramente, per sette mesi, da settembre fino ad aprile. E quindi subimmo questa realtà veramente di guerra, di fronte di guerra, che è una cosa importante che non va sottovalutate perché e questo rende la resistenza che è avvenuta qui, ma anche tutte le particolarità di vita sociale che avviene nella nostra zona, una, una cosa proprio esemplare, molto significativa. Sette mesi di resistenza nonostante eh, appunto la strategia della tensione. Eh, se vorremmo parlare dei vari eccidi che ci sono stati, sulle nostre montagne, ma anche fosse, alle fosse del frigido, eh, piuttosto che eh, verso Montignoso, potremmo effettivamente eh, trascorrere molto tempo. Eh, nonostante la strategia della tensione, nonostante eh, la difficoltà di mettere in piedi una resistenza, perché lo ricordiamo, c'è cioè, um, mi ha sempre fatto riflettere anche la testimonianza di Aldo Camagna che a eh, proposito eh, di, di, di, di, di Aldo Salvetti dice eh, un conto era arruolarsi con la decima mazza la quale eh, aveva chiesto a Salvetti di arruolarsi un conto era arruolarsi con i partigiani non erano, non erano esattamente la stessa cosa ma non soltanto per l'ideologia per la quale combattevano quanto per eh, la... La, la materialità de, de, de, degli indumenti e delle armi che avevano a disposizione erano molto più poveri e improvvisati, partigiani rispetto all'esercito, in questo caso fascista, la decima, eh, decima MAS ehm, battaglione. Eh, quello che ti volevo chiedere è, nonostante questo, c'è stata una resistenza e anche da parte della popolazione civile, nonostante questo, ci sono stati diciamo, segni proprio di, di generosità estrema e anche di coraggio. Abbiamo potuto testimoniare da, da parte delle forze dell'ordine, come carabinieri, penso a Ciro Siciliano, ma anche da parte di uomini di chiesa. Come te la studi, dai tuoi studi, diciamo? Come ti spieghi questa reazione alla strategia dell'attenzione? Questo tirar fuori nonostante la paura, nonostante anche un ricatto, uh, la, um, insomma diciamo una risposta positiva e umana nel bel del mezzo della disumanità. Devo correggermi, nel senso che ho uh, anche sviato parlando di strategia dell'attenzione, è un lapsus chiamiamolo sessantottino, perché più propriamente è strategia del terrore, proprio. Cioè, che, che è un'altra cosa. E Comunque, eh, come risponde? L'adesione alla resistenza, da parte dei, dei giovani soprattutto, è un rigetto verso la guerra, è chiamato ormai dagli storici, a cominciare da Quazza, che è un famoso storico italiano, una scelta esistenziale nel senso che si capisce che uno fa una scelta molto precisa di dire no alla guerra e dire no alla guerra vuol dire per dire essere alla, alla militare alla leva e quindi dover fuggire e mettere a repentaglio anche la propria famiglia e però è una scelta di vita non è una scelta politica chiamiamola, molto studiata ci furono anche adesioni politiche ma soprattutto di gente che aveva fatto già eh, lavorato nelle fabbriche oppure che aveva fatto il militare, che aveva visto la guerra e via dicendo, ma i giovani, vuol dire che no, è proprio una strategia eh, diciamo dovuta da un sentimento che hanno dentro, il prim, in primis di dire basta guerra, che non voglio più sapere di guerra, chi aveva fatto il soldato, chi doveva andarci, e dicendo perché poi la guerra eh, avveniva nel nostro, anche nella nostra zona, quindi era dire basta la guerra, questa è una scelta molto personale, molto importante. e A questo riguardo si sta rivalutando anche proprio questa, anche sul piano storico, questa adesione delle persone, Proprio si parla di un sovranismo personale, perché è una scelta individuale che viene fatta, di popolo sì, ma di insieme di popolo, ma è, è, è propriamente una scelta molto particolare, cioè molto legata all'individuo e quindi ha un'importanza maggiore perché così si fa capire che il si può parlare di un sovranismo personale perché è una scelta individuale molto e questo è un concetto molto importante. Tra l'altro è stato ora ripreso e eh, in questo libro, che è un libro che ridà un là diverso alla storiografia sulla resistenza, si intitola, è di Giuseppe filippetti Filippetta e si intitola L'estate che imparammo a sparare. Imparando a prendere il fucile e a sparare, mi è sparito tutto, mi sentite? Sì, eh, imparando a sparare, sì. Eh, si, eh, si qualificò appunto la scelta dell'individuo. Dopo venne l'adesione la eh, dei partiti, che i partiti erano strumento della gente e via dicendo, però dopo nella storiografia e anche nella vita civile e politica eh, presero quasi il sopravvento rispetto a questa scelta che invece è importante, perché l'individuo che dice no a una cosa fa una scelta particolare, personale. E questo è importante. E questa è la democrazia che poi porterà alla Costituzione. Ma è il singolo che fa questa scelta. E questo è importante perché appunto eh, si individua una capacità di scelta che è la democrazia. Prima, fino al fascismo, non si sceglieva, non si distingueva. Mi piace sempre fare anche degli esempi personali, di, di esperienze personali. Si tenne una conferenza al Palazzo Ducale con un partigiano liretti di Carrara e a un certo punto, lui per spiegare la sua situazione, cosa aveva fatto come partigiano, ma raccontò che in un bosco la sua formazione si unì e è uno. Uh, divise un foglio, di, uh, di, um, di foglio a quadretti piccoli di un quadernino intanto piccoli pezzetti e disse a, tutte, a tutti i componenti andate a votare, questo Liretti aprì il portafoglio e si tirò fuori il bigliettino che aveva conservato per 70 anni nel portafoglio e con, conservava ancora, ora vedete è morto e disse non sono conservato perché io misi lì il nome di quello che volevo fare il comandante però me lo sono conservato perché ragazzi era la prima volta che io sceglievo che io votavo per dire e questa è una, è una cosa importante che dimostra appunto come queste scelte importanti di vita sono alla base della nostra costituzione cioè perché è una scelta di dire no a qualcosa che proprio individuale che è una cosa molto importante che conta al di là degli apparati e via dicendo poi la, eh, perché si fece la, la perché tutti eh, si sapeva che bisognava resistere ai tedeschi e eh, ai eh, fascisti che collaboravano con loro e l'unica strada per farlo era la guerriglia era una strategia di guerra che non di battaglia campale eccetera perché era inammissibile poterla fare anche come forze in campo e poi era la stessa cosa che chiedevano gli alleati tra l'altro proprio nel giugno del, del 44 ci furono i messaggi eh, radio degli alleati che dicevano attacca, attaccate i tedeschi alle spalle, minate ponti, create disturbo, perché questa è la tattica che chiediamo a voi partigiani. Poi nel novembre del 44 venne invece il famoso proclama di Alexander che chiedeva ai partigiani di mettersi da parte, di mettersi in stand by per dire, per dire che fu un'indicazione una respinta da, da quasi tutta la resistenza. Ma per dire cioè, ci sono vari argomenti da affrontare, semmai riintervento. Um, si può dire che i partigiani abbiano diciamo, aperto le porte agli alleati. Uh, anche attraverso una serie di azioni uh, coordinate con gli stessi, penso anche a, alla zona di Fonte, dove uh, c'è stato un vero e proprio uh, coordinamento con gli aliati. Um, una volta arrivato il detto, 10 aprile, questo terrore, questa mancanza tensione provata da. Da, dalla popolazione sembra sciogliersi i racconti del 10 aprile, parlano di, di campane, di abbracci, di persone che baciano la terra. È una giornata storica, quella del 10 aprile, mm -hmm. della liberazione. Segna un, un prima e un dopo. Come, come ti sembra questo, questa visione, del, quest, questa giornata? Come l'hai, come nel, nel tuo immaginario? Diciamo come, come l'hai potuta immaginare anche attraverso gli studi che fa ma guarda basta anche riandare un momentino indietro nel tempo rispetto al 10 aprile ma se si va a forno di massa è giorno degli eccidio lì eh, la, la popolazione stava aspettando non altro che la fine della guerra l'occupazione di forno da parte dei partigiani era nata dal fatto che ci doveva essere un messaggio radio che indicava che si sarebbe stato lo sbarco alleato sulla costa tirenica e quindi che il nostro paese sarebbe la nostra zona sarebbe stata liberata e quindi e chi visse per dire l'occupazione di forno da parte dei partigiani le ho viste come un momento di liberazione hanno raccontato ma hanno raccontato la gente cioè i comandanti partigiani eccetera che su a forno i bambini andavano sulle uh, su macchine dei partigiani sui camion dei partigiani e scoracciavano per il paese perché ma ci si dimentica questo rispetto a questi aspetti che era la fine della guerra ma la guerra era una cosa brutta, cattiva eh, che aveva dilaniato la gente le popolazioni, anche le famiglie e via dicendo e quindi quando arrivò la liberazione che poi era una cosa che i partigiani richiedevano continuamente agli alleati eh, e, si di, e si dichiaravano disponibili a sostenere l'avanzata alleata, lo sfondamento della linea e via dicendo, e come chiedevano di non bombardare la nostra zona perché c'erano città dove morivano gente, famiglie e via dicendo e che non ottennero perché eh, realmente la strategia di, di guerra degli alleati fu decisa a tavolino e il nostro il nostro fronte ce lo rivelò eh, uno storico statunitense se vuol dire proprio apertamente era un fronte considerato secondario di minore importanza rispetto al fronte della dell'Europa centrale e via dicendo per quello anche per quello la la, la, la linea del fronte si fermò qui tanti Tanti mesi, i partigiani continuarono a chiedere e poi collaborarono con gli alleati nell'avanzata finale. Gli alleati avevano fatto un primo tentativo eh, sul eh, fronte del cinquale, che però era un terreno tavola rasa, senza più eh, vegetazione, eccetera, con, eh, sistemato in quella condizione dai tedeschi proprio, che eh, proprio. Uh, uh, bombardarono e cannoneggiarono la zona dell'avanzata e, e, e gli alleati rimasero prigionieri sulla, sulla foce del Cinguo quale Solo in, uh, in base proprio anche alle indicazioni dei partigiani la, la, la liberazione dei primi giorni di aprile dal, dal 5 6 aprile quando iniziò l'avanzata avvenne dalla parte montana con guide partigiane anche tra, tra l'altro lo famoso sciamino che era una vita partigiana collegata eh, ai residente ma anche con le formazioni per dire, delle F3 eh, varie formazioni partigiane che si erano costituite a forte dei marmi nell'epoca in cui c'era il passaggio del fronte e che collaborarono con, i con, i con gli alleati per guidarli nella zona del Pasquiglio, de della nostra zona, sconosciute. E lì così non ci furono danni per gli americani perché, e per gli alleati, perché non furono eh, bombardati e diciamo come avvenne sulla foce del Cinquale, dove persero Centinaia di, eh, ebbero centinaia di vittime in quei giorni di 8-9 febbraio del 1945 quando ripeterono l'avanzata finale che fu finale perché beh, eh, seguirono diciamo, le istruzioni e la collaborazione dei partigiani e passarono sul versante montano a cominciare dalla Ghinolfi e su lungo la, via, eh, la linea gotica sul versante del Pasquiglio che fronteggiavano Uh, uh, la Versiglia, diciamo così Gu uh, con uh, soldati nippo-americani che erano i, i più coraggiosi chiamavano così e formazioni di neri americani che ebbero anche eroi proprio nella nostra zona eroi e vittime ricordiamo che se non sbaglio erano proprio i nisei quelli che eh, al termine della guerra furono eh, messi a adminare tutta quella che era la spiaggia la zona, ci sono delle fotografie molto belle di quei momenti il reparto dei Misei è un reparto fenomenale sul piano eh, militare nel senso che erano i soldati più coraggiosi che si buttavano avanti veramente proprio con spirito che chiamiamolo giapponese via, con, con coraggio eccetera e fu, e fu la formazione che poi ebbe più, più vittime nei, nei combattimenti più feriti e via dicendo. Ci fu un senatore americano, uno di questi miseri venne eh, un senatore americano e poi credo anche eh, capo proprio del Senato americano. e Era senza un braccio che l'aveva perso nella nostra zona, per dire, perché erano eh, i famosi miseri, erano eh, soldati molto, molto pronti alla guerra, diciamo, molto coraggiosi, cosa che per dire almeno i partigiani della nostra zona non ricordano, anche se poi anche loro ebbero degli eroi, non ricordano i neri americani che eh, se ne stavano forse anche giustamente perché erano considerati quasi essere inferiori agli stessi americani e quindi questa Uh, questa diciamo, posizione critica ce l'avevano e, e, e, e, e emergeva nel loro comportamento, anche se ci furono dei um, diciamo soldati neri come Bacher che eh, guidò l'avanzata e la conquista del, del castello Aguinaldi proprio nella nostra zona e che bebbe per il suo comportamento la medaglia d'oro del congresso degli Stati Uniti. Uh, quindi sì, arriviamo al 10 aprile. Arriviamo ah. al 10 aprile del 1945. Massa viene liberata Le foto di quella giornata, uh, chiaramente la Massa sì. è massa bombardata. Uh. Devo parlare io, sì, certo. Sì, certo. Allora, e i partigiani hanno preso contatto con gli alleati, eh, sono informati dell'avanzata, dell eh, almeno nella zona di massa. Predispongono tutte le squadre per assistere eh, gli alleati che arriveranno e incrociano già i tedeschi anche sul belvedere. Eh, fanno scontri con i tedeschi e fanno prigionieri tedeschi. Eh, e mentre per dire carà, eh, e, e, gli alleati sfondano il, il, la linea del fronte, la famosa linea gotica, verso il 7 aprile, 6-7 aprile, l'otto liberano. Mont Montignoso, con gli scontri al castello Agrinolfi e via dicendo. Il 9 sono sul Belvedere, eh, mo, la, mo, mo, la montagna che sono tra, tra Montignoso e Massa e per scendere poi su Massa il 10 aprile arrivarci anche lungo l'Aurelia come, come si vede nelle fotografie che abbiamo anche nella mostra nostra a Lampi di Massa. Eh, eh, i 10 arrivano a cosa? entrano in prefettura che sarà, è ancora il palazzo del governo e c'è eh, una eh, le fotografie di Pietro De Giudi che poi fu nominato prefetto, era stato nominato prefetto del CLN e poi eh, confermato da, da, dagli alleati e il, il giorno dopo arrivano a Carara che è già liberata dagli stessi partigiani perché hanno, eh, che sono scesi anche loro dai monti e cosa riconosciuta anche dai comandi alleati eh, che dicono arrivamo a Carrara che era già in mano a partigiani un colonnello famoso che si chiamava Miller e quindi c'è questa festa della liberazione diciamo così perché io insisto su questo almeno nelle testimonianze che ho trovato la gente era proprio stanca della guerra Finiva la guerra, era un attimo di felicità e di liberazione veramente. ci si libera proprio poi a quel livello individuale, perché da cosa ci si libera? Ci si libera proprio da, eh, da sì, ci si libera dai nazisti che hanno occupato, si libera dai fascisti che eh, sono dei de, ma ci si libera proprio individualmente come atto di liberazione, di felicità, di contentezza che rimane nella gente che poi dà forza a rifiorire poi della vita e questo è, un atto, è una cosa importante da non sottovalutare certo perché è l'elemento centrale per dire si, si riconquista la vita ma è una conquista personale di libertà eh, che poi dopo avrà eh, la sua trasformazione eh, legislativa nella costituzione ma lo spirito è quello è quello spirito lì individuale che deve essere riconfermato e di cui abbiamo bisogno tutt'oggi per dire di fronte a avvenimenti altrettanto gravi, sia le guerre che avvengono nel mondo ma sia per riferimento alla pandemia di ora, c'è cioè, bisogno soprattutto di una conquista interiore e inter, individuale che faccia capire che bisogna cambiare le cose che c'è modo di ridarsi alla vita e ritornare alla vita e questo fu lo spirito della resistenza e fu lo spirito importante della resistenza eh, che, eh, che era in, tutte, in tutta la popolazione in tutti gli individui per dire non ci fu mai verso la resistenza una, una, da parte della popolazione pur subendo quello che subì la nostra popolazione gli eccidi che subìmo un moto di di respingimento diciamo così, di disancoramento di verso l'esistenza. Mi piace sempre citare gli aspetti particolari su, riguardo a questi concetti. Il prete di forno, che io rispetto ai paradigmi storici che parlano di divisione tra, per dire, tra partigiani e popolazione, eccetera, gli chiesi, ma... Eh, eh, lei era con i partigiani oppure ostacolava i partigiani e la popolazione con chi era? E lui mi disse: Ma come facevano a non essere quei partigiani? I partigiani erano i nostri figlioli, erano i fidanzati, i, i mariti e via dicendo, e quegli altri erano gente di fuori, cioè estranei. I repubblichini erano gente di, di, di, di, di un esercito diverso, i tedeschi non se ne parla, era gente che ci avevano occupato. Con chi doveva stare un prete, mi disse, con chi doveva stare la gente? La gente stava con i partigiani. Ecco, questa conquista individuale della gente si ripercosse completamente nello spirito della Costituzione, che è una salvaguardia che abbiamo, pur nei limiti della sua poi applicazione, che come Ampia abbiamo sempre denunciato non è avvenuta per intero con, quindi è avvenuta con parecchi limiti per dire non è stata mai diciamo, di fatto nella, applicata nella sostanza ma questi sono tanti altri discorsi che semmai si affronteranno grazie Massimo uh, mi ricollego a un, po gli altri. Sì, a un paio di cose che hai detto mi piaceva eh, ripartire un po' da uh, questa frase che hai detto mh, rispetto a, alla società, alla, insomma, al contesto in cui si sviluppa la resistenza c'era questo desiderio di, di mi uscire senti? da, da un'oppressione per uh, immaginare anche e costruire un mondo diverso una sensazione che possiamo anche vivere per certi versi oggi, anche se per altre ragioni, anche se non stiamo vivendo una guerra. Ma eh, diciamo per, per la situazione che, si è, venuta, che è emersa anche eh, a causa di insomma, per i limiti che stiamo vedendo un po' sotto i nostri occhi. Uh, di questa società della società attuale eh, Massimo ha citato uh, Pietro del Giudice uh, con noi oggi c'è Maria del Giudice che ringrazio di essere accettato di parlare un po' anche di suo padre e del libro che gli ha dedicato c'è una comunicazione che è diventata un po' un manifesto di, eh, di Pietro uh, una, una comunicazione che eh, inizia così non faccio raccomandazioni di sorta le raccomandazioni sono espressione della immoralità fascista eh, è un documento del 15 aprile del 1945 quindi diciamo cinque giorni dopo la liberazione il CLN nomina Pietro del Giudice prefetto di Apuania e leggendo questo documento emerge un forte senso di collettività che aveva quest'uomo. Eh, anche eh, di contestazione a quelle singolarità che forse in seguito sarebbero diventate un po' motivo di frammentazione all'interno del CLN. A Maria, che ringrazio di nuovo per essere con noi, chiedo uh, di parlarci un po' di più di, di Pietro, di quest'uomo eh, religioso non violento che è diventato capo della più importante formazione partigiana di massa e, e in particolare vorrei chiederti eh, per cosa, cioè, che, come immaginava il dopoguerra come immaginava uh, il mondo che, che, che sognava e per il quale lottava attivamente buonasera a tutti e grazie a voi per, uh, per l'invito e buon 10 aprile a tutti uh, sì il, uh, allora sicuramente uh, intanto uh, sempre parlare di mio padre Uh, mi risulta uh, emotivamente un po' difficile, ma uh, lo faccio sempre volentieri e lo faccio spesso attraverso i documenti che ha lasciato e che ho ri riordinato, rimesso a posto, sia per appunto uh, riportare ordine in quella um, che era la sua vita prima di essere padre di... Padre, famiglia e anche uomo di turismo, quindi è stato un, un frate, un frate domenicano e uh, un uomo uh, di guerra. Però appunto, uh, come uh, Massimo uh, Roberto Torre mi hanno aiutato a scegliere il titolo del, lib del libro, uh, possiamo definirlo, a mio avviso, un uomo di pace in tempo di, in tempo di guerra. Sicuramente uh, quella che uh, mio padre e le, i partigiani uh, e i membri del CLN tutti uh, volevano creare era un, uh, un centro di aggregazione, era un momento di aggregazione, un'aggregazione fra, fra persone che avevano scelto singolarmente, è vero, di uh, partecipare alla lotta di resistenza, ma che poi si sono trovati uniti appunto, nelle, in quelle che sono le, le brigate partigiane, le formazioni, le formazioni partigiane e soprattutto eh, una, un pensiero che era sempre presente in nella... tutte quelle che erano le azioni dei patriotti apuani e non solo, erano quelle di non gravare sulla popolazione di non gravare su quella popolazione a cui era stato chiesto nonostante fosse in una zona di fronte di non sfollare di rimanere nelle loro case di rimanere nelle loro case ovviamente nella piana era impossibile rimanere però diciamo rimanere nella loro zona per essere parte attiva della resistenza e lo sono stati io uh, ho uh, trovato ho dei documenti appunto e uh, per uh, per far capire eh, meglio quelle che sono state le scelte di mio padre, ma ripeto, non solo le sue, eh, ho, trovato, ho sbobinato un'intervista che gli è stata fatta dal, dal circolo Sirio Giannini eh, di Pietrasanta e, eh, e quindi lo, la volevo leggere perché secondo me è una testimonianza che ci può far capire appunto che, quelle che erano, eh, come eh, veniva vissuta la situazione in quel momento e anche eh, come venivano affrontate le differenze perché in questa intervista appunto in questa, si parla di come lui conosce eh, Marcello Rosi, Tito e di come affronta eh, la... il fatto che comunque provenissero da due mondi così antitetici, mio padre frate Domenicano e appunto Tito eh, Comunista. È bene dirlo, provengo da un mondo tutt'altro che militare, ero destinato dai miei superiori alla carriera degli studi, avevo, avevo frequentato un corso di dottorato in diritto canonico all'Ateneo Pontificio di Roma ed avevo conosciuto il fascismo attraverso i miei maestri che provenivano da tutto il mondo. Ero arrivato quindi alla resistenza estremamente preparato. Non avrei dovuto fare il comando naturalmente, io ero venuta da Firenze addirittura con l'altare da campo che avevo portato con me per svolgere la mia funzione di organizzatore, di assistente di anime di promotore del movimento il mio programma era di realizzare una formazione unica sulle Alpi Apuane perché i partigiani le si le bande non gravassero sulla popolazione che era già in difficoltà estreme sia di carattere economico che per il vettovagliamento le apuane sono, quelli, sono quello che sono sono montagne splendide ma di campi ce ne sono pochi di grano ce n'è poco e difficile era la sopravvivenza non dovevamo mettere in nessun modo in difficoltà i civili e nello stesso tempo creare un piccolo esercito nel cuore delle Alpi Apuane, che avesse rappresentato un aiuto per la liberazione d'Italia e non un peso per la popolazione. Si parlava in quei mesi costantemente di sbarchi, come appunto aveva eh, accennato già massimo di sbarchi alleati questo argomento era sempre presente e noi volevamo convincere gli, proprio gli alleati a sbarcare nella nostra zona venne eh, stabilito eh, finalmente che sarebbe stato fatto uno sbarco tra Bocca di Magra e Viareggio sole erano le condizioni dovevano essere fermati i carri armati tedeschi per 24 ore tirando sull'Aurelia alla porta di Montignoso Molta Roccia tramite i nostri cavatori e gli altri avrebbero dovuto far tacere i quattro cannoni di punta bianca che da soli sarebbero stati in grado di fermare qualunque tentativo di sbarco sulla nostra fascia costiera questa era la premessa iniziale eh, e la voce dello sbarco eh, si sparge nella primavera del 44 c'erano in Versiglia dei movimenti di resistenza già organizzati rispetto alla nostra zona che erano in difficoltà nel tenere la posizione erano continuamente con i nemici alle costole e avevano molte perdite. La soluzione per loro poteva essere quella di venire e fermarsi sulle apuane o addirittura quella di andare in lunigiana. Io il 12 maggio del 1944 ricevetti in zona Campaccio sopra le Madielle una di queste formazioni con a capo Garrosi, nome di battaglia Tito la formazione era nascosta in una delle case di Pietra del Campaccio ed era formata da 40 uomini si chiamava Mulargia dal nome eroico partigiano sardo morto in battaglia iniziamo a parlare a, eh, a noi occorreva un comandante e Tito che era un giovane universitario già sottotenente dei bersaglieri e che aveva quindi una preparazione militare mi sembrava l'elemento più adatto la persona di cui avevamo bisogno era comunista, ma a me, non faceva specie. No, a me non faceva specie la cosa, essendo Tito così come mi parve e come poi mi si rivelò. Io dovevo fare un'unica grande formazione sulle apuane, ed avere un, ed avere un capo comunista sinceramente non mi, non mi sarebbe dispiaciuto. La mia educazione era tanto diversa dalla loro, ma ero convinto che bisognasse in nessun modo monopolizzare la resistenza impedire a loro di farlo, ma non farlo neppure noi. Stava già cominciando la gara tra i partiti, già si sentiva cosa sarebbe successo dopo la liberazione e molti cercavano di prendere le posizioni più redditizie a livello elettorale. Questo forse fu il guaio della lotta partigiana, contro cui i patriotti apuani hanno sempre lottato. Con Tito fu affrontata la tematica della resistenza e quel giovane disse che lui si batteva con noi per liberare l'Italia dal fascismo e dallo stato. Anche per Tito la resistenza doveva essere apolitica. Alberto Bondielli, presidente del CLN, diede subito il suo consenso e Tito, da quel momento, divenne anche il nostro comandante. Dalla Versiglia arrivarono altri cinque uomini, i 45 uomini quindi della Mulargia. Dopo poco tempo divennero 300 perché anche noi avevamo tutta una forza già organizzata a disposizione. Noi avevamo negli accordi con gli alleati assegnati due messaggi per lo sbarco che sarebbero dovuti arrivare da Radio Londra. Il primo era Funerali di lusso, preparatevi all'azione. E il secondo Avanti Savoia. Eh, due messaggi decisi dagli alleati. Avanti Savoia interrompete l'Aurelia. Questo era il patto con noi. È arrivato Funerali di lusso, mentre aspettiamo ancora Avanti Savoia. Avanti Savoia non arriverà e gli alleati non sbarcheranno, si giustificheranno dicendo che non erano riusciti a fermare i cannoni di Punta Bianca, con tutte le navi e gli aerei che avevano a disposizione. Loro non sapevano ancora, quello che poi ci ha detto Massimo, che eh, il fronte della linea gotica, ora questa è una mia nota, eh, sarebbe diventato un fronte secondario, quindi eh, con minori interessi a, ad essere sfondato. Funerali di, di lusso arrivò subito, dopo l'eccidio di forno, quasi a sottolineare tragicamente che fu il battesimo di sangue di tutta la resistenza puana. Quella terribile giornata sovrasta a tutti i nostri ricordi. Era il 13 giugno del 44, festa di Sant'Antonio, patrono del paese. I nostri reparti, spinti dall'entusiasmo di una prossima di... Di liberazione, erano scesi alcuni giorni prima dagli alberghi in paese e il paese li aveva accolti con grande calore. La popolazione di Forno è tradizionalmente antifascista. Come organizzatore delle forze partigiane a Puane non fui d'accordo con questa discesa che ritenni prematura, sia perché le nostre formazioni non erano ancora sufficientemente preparate, sia perché al momento dell'azione decisiva abbiamo dovuto contare sul fattore sorpresa. Il 13 giugno reparti tedeschi ed una compagnia della San Marco, comandata dal, sanguin dal sanguinario tenente Bertozzi, attaccarono forno sul fronte della via bassa tambura e alle spalle sulla mulattiera colonnata a Verghieto. Sappiamo tutti come sono andate le cose. Il 13 giugno divenne una giornata di sangue e il comandante Ticto perse eroicamente la vita in combattimento. I sopravvissuti si ritirarono agli alberghi guidati da Naldo Pegollo ed io li raggiunsi insieme a Milapalla dopo una giornata di duro e pericoloso cammino. La formazione era disfatta e sfiduciata, era rimasto ehm, al comando della formazione mulargia Giancarlo Taddei e mentre io stavo cercando di incoraggiare gli uomini dicendogli che avevamo una ragione in più per combattere perché era morto il nostro comandante e, cont e continuava a parlare con il, cuore, con il cuore, lui mi si avvicinò. E, e mi comunica che riporterà la formazione Mularge in Versilia, perché quelli erano gli ordini che avevano ricevuto. Quindi ci fu un momento di scoramento e confusione fra gli uomini, ma la vista di quella ragazza che aveva camminato tutto il giorno, senza mangiare e senza paura, lì in mezzo a loro e le parole accorate che io gli avevo rivolto, mi dissero «Continueremo a combattere, ma a condizione che sia tu il nostro comandante». Rimasi ovviamente sorpreso da quelle parole ma non certamente impressionato perché mi rendevo conto che la situazione era tale per cui non c'erano altre scelte. Così accettai l'incarico con riserva fino al momento in cui non avessero trovato un comandante più titolato di me. In quel momento nacquero sulle rocce del monte Contrari i patriotti apuani. Lo schema è stato fin dall'inizio lo stesso per noi, formazione militare con regole e disciplina. In seguito facevamo anche uno statuto che fu discusso ed accettato da tutti e che divenne legge per tutti, applicato inflessibilmente. Ho avuto fino a 3.000 uomini che hanno operato a massa montignoso nell'Alta Versiglia, nell'Alta Garfagnana. Dopo la liberazione di massa, il CLN mi propose come prefetto erano venute due delegazioni, alla prima avevo detto di no perché ero stato comandante partitano e mi era sembrato di aver già fatto una parte molto importante, non sapevo neppure come fosse fatta una prefettura, non mi sentivo di riprendere un incarico di questo tipo. Però tornarono e mi dissero che dopo tutta la fatica fatta e, do e dopo tutta la distruzione vista avrei dovuto rendermi ancora utile alla mia popolazione che aveva creduto in me e mi aveva seguito. Fui costretta ad accettare. Dopo questa riflessione, era un dovere ed un impegno a cui non potevo sottrarmi. In una provincia come la nostra, caratterizzata da un'estrema vivacità politica, la mia nomina fu subito vista di buon occhio anche dagli alleati. Il Vescovo di Ponemoli fu entusiasta e fece fare subito la richiesta alla sede apostolica affinché mi liberassero dagli oneri religiosi che io portavo con me. C'era un articolo del concordato che prevedeva che i sacerdoti non potessero avere incarichi civili e temevano che per questo potessi essere attaccato. La laicizzazione pro grazia arrivò velocemente grazie all'intervento personale del vescovo ed io potei continuare a fare il prefetto». E qui eh, poi parla infatti del, del manifesto di cui Camilla hai parlato e che eh, fu affisso eh, da subito sulla, sulla porta della prefettura e che eh, per mio padre e per tutti i patriotti era particolarmente significativo perché incarnava i, tutti quei valori che eh, loro ritenevano valori e ancora oggi dovrebbero essere ritenuti validi per una ricostruzione morale e materiale d'Italia allora forse come oggi eh, lo continuo a leggere, ehm, è un manifesto ormai piuttosto noto ma ehm, in alcune parti eh, secondo me ehm, sempre attuale la, lo hai già iniziato tu, non faccio raccomandazioni di sorta, le raccomandazioni sono l'espressione dell'immoralità fascista. L'occupazione dei singoli non mi compete, ho il dovere invece di procurare lavoro per tutti e ogni mia energia deve tendere a questo fine. L'assistenza dei singoli non mi compete, ho il dovere invece di procurare che vengano assistiti tutti i bisognosi attraverso gli uffici competenti che è mia intenzione e mio dovere potenziare al massimo gli enti comunali di assistenza e le varie commissioni provinciali debbono assolvere tale compito. Io ricevo unicamente coloro che desiderano collaborare ad una migliore organizzazione dell'assistenza sociale. Gli organismi della giustizia sono al di sopra di tutti noi, a nessuno è lecito, neanche al prefetto, interferire nell'opera della giustizia. Intendo difendere la libertà della magistratura e degli organi di polizia con ogni mezzo a disposizione. Come prefetto non ho né amici né parenti. Ricevo con riconoscenza, consigli e critiche fattive nessuno ha il diritto di far perdere tempo la data è del 15 aprile cinque giorni dopo la, la liberazione io poi eh, volevo concludere i documenti sarebbero tanti le cose eh, da dire tantissime volevo concludere ora questa prima parte eh, per poi mh, mh, magari mh, vedere, analizzare Uh, con qualche spunto di riflessione, come mai siamo tornati a un punto così drammatico uh, dell'esistenza mondiale? Un punto che penso che né mio padre né gli altri partigiani si sarebbero neanche mai lontanamente immaginati. Un punto in cui da cui uh, non riusciamo a uscire neanche uh, se volessimo prendere le armi. Però um, quello che volevo aggiungere è uh, che uh, quanto sia stata importante la decisione, sì la decisione dei singoli, ma anche uh, l'aiuto fondamentale della popolazione civile nella lotta partigiana in Italia, anche perché appunto molti uh, non, uh, hanno sostenuto uh, il contrario, in un altro documento scritto in un'altra relazione scritta da, da mio padre alla popolazione civile la medaglia d'oro alla provincia è proprio per il valore della popolazione, dobbiamo ricordarlo. In un'altra relazione di mio padre scritta per un 10 aprile, per un altro 10 aprile, ehm, la conclude in questo modo. Concludendo dicendo che eh, De Felice nel suo libro Il Rosso e il Nero afferma che la guerra di liberazione è stata una sanguinosa partita fra due minoranze di fronte, eh, da, fra due minoranze, scusate, di fronte a una platea indifferente, il popolo italiano. Detta affermazione contrasta con tutto quello che abbiamo eh, ricordato sino ad ora. La resistenza è stata un fatto corale cui ha partecipato tutto il popolo. Tutte le categorie della nostra società si sono impegnate nella resistenza, dai sacerdoti agli insegnanti, agli impiegati, agli operai che hanno rappresentato il nervo principale dell'esercito di liberazione. E mio padre conclude con un passo di Calamandrei eh, eh, molto toccante che dice quando io considero questo misterioso e miracoloso moto di popolo, questo volontario accorrere di gente umile fino a quel giorno inerme e pacifica, che in un'improvvisa illuminazione sentì che era giunto il momento di darsi alla macchia, di prendere il fucile di ritrovarsi in montagna per combattere contro il terrore mi viene fatto di pensare a certi inesplicabili ritmi della vita cosmica ai segreti comandi celesti che regolano i fenomeni collettivi come le gemme degli alberi che spuntano nello stesso giorno come certe eh, piante subacquee che in tutti i laghi di una regione alpina affiorano nello stesso momento si accorgono che è giunta l'ora per mettersi in viaggio, era, era giunta l'ora di essere uomini, di morire da uomini per vivere da uomini. E... Bellissime, che belle parole, mamma mia, e... molto emozionante. Grazie Maria, uh, volevi aggiungere qualcosa? No, no, grazie a voi. Eh, no, non vorrei dilungarmi oltre perché non so se, se il tempo lo permette. Solo una piccola riflessione: che, come ha già detto Massimo, quelli, gli ideali della resistenza eh, sono tutti stati eh, scritti eh, nella sono stati tutti scritti e riportati nella nostra Costituzione che è una carta fondamentale e, eh, e mh, completamente attuale però purtroppo eh, disattesa in, in moltissime sue parti disattesa nel diritto al lavoro, disattesa nel diritto all'istruzione disattesa nel diritto alla salute e eh, forse mh, questa riflessione dovremmo farcela per capire il, come mai siamo arrivati il 10 aprile anche noi a vederci eh, tramite uno schermo e non più eh, a toccarci, abbracciarci eh, per festeggiare la liberazione di massa e poi il 25 aprile la liberazione d'Italia. Effettivamente credo che sia una riflessione molto attuale, anzi... Um estremamente attuale um, mi ricollego a quel moto di popolo di cui parlavi tu Maria per chiedere se c'è Marco Rovelli che mi sembra di vedere eh, grazie per aver accettato questo invito so che sei molto impegnato ormai sei un punto di, di riferimento eh, quando si parla di partigianeria locale prego ti passo la parola so che vuoi cantare anche alcune canzoni eh, che cos'è la resistenza non, da, non tanto dal punto di vista storico evidentemente, quanto dal punto di vista anche metastorico, cioè per, qual è il senso per noi di continuare a ricordare? Vabbè, ovviamente è scontato, insomma, sono tanti i sensi eh, e sta alla base del nostro patto civile, cioè la resistenza per noi è l'unica cosa che ha, eh, su, sul, sul cui fondamento ha senso la nazione eh, entro la quale viviamo. Vorrei, come dire, sottolineare tre sensi del, del concetto di resistenza. Uno, quello di forma radicale di esistenza. Eh, questo lo, lo scrissi proprio in chiusura a quel libro di storia di, di giovani partigiani che era, eravamo come voi. E, e dice, chiudevo il libro proprio con questa riflessione, cioè la resistenza è una forma radicale di esistenza, nel senso proprio della radice, no? di stare saldi a una, a una radice, una radice chiaramente senza suolo. Una radice mobile, una radice aperta al cielo, e, e allo stesso tempo una radice, eh, una radice interiore. Quindi, insomma, la resistenza è l'etica, no? eh, nel senso dell'etica che è una forma di fedeltà a se stessi eh, che si deve mantenere dopo una scelta fatta. No? Eh, nella vita accadono degli eventi, è quello che accade con i partigiani, i giovani partigiani che si trovarono spesso anche loro malgrado, senza neanche bene sapere quello che facevano. No? Eh, che a un certo punto si trovano nel fuoco di questo evento e questo è un evento proprio perché eh, ri, rifonda completamente la vita ri, rifonda completamente l'esistenza e quindi stare a parlare di queste storie antiche ha proprio il senso di risolvere continuamente no? eh, la nostra stessa esistenza si ricordano le storie antiche per reinventare le storie nuove no? Eh, la storia appunto non è mai un, un tenere il passato, e eh, vegliare le ceneri del passato, diceva Mahler, no? ma è tramandare la fiaccola. Ecco, tenere viva appunto questa forma radicale di esistenza significa, significa questo. Eh, il secondo punto della resistenza è l'inclusione, no? l'inclusione contrapposta proprio all'esclusione, viviamo nell'ideologia populista del muro, no? e, e forse questo ci riallaccia veramente al... Al momento che stiamo vivendo, che è a sua volta un evento, no? perché quando si dice non saremo più come prima. Eh, è vero ed è sperabile, perché se invece saremo come prima, sarà un essere come prima, eh, in peggio, e quindi comunque non sarà come prima. Eh, Questo evento ci mette in, in verità di fronte la possibilità del tracollo dell'ideologia del muro, no? eh, l'ideologia populista del, dei confini rinserrati, delle identità chiuse. Eh, del, eh, dello sfruttamento della natura, no? dell'uomo che sfrutta la natura, cosa comune a tutti i populismi, da Bolsonaro con l'Amazzonia, a Trump con il riscaldamento globale, a Salvini che odia Greta. No? Eh, invece questo evento ci dà questa opportunità di farsi carico, no? di, come dice un filosofo che è Rocco Ronchi, eh, di farsi carico del destino della comunità mondiale, cioè di sentirsi parte, la parte è nel tutto. No, il virus ci costringe a pensarci come comunità nel senso profondo del termine no? Con, con munus, mettere, in, mettere insieme i doni no? quindi a fondo perduto riconoscersi parte di, una, di, un, di, un, di un tutto e quindi eh, sentirsi parte e pensare a soluzioni comuni necessariamente comuni no? eh, la, la distanza che noi mettiamo in questo senso eh, adesso con gli altri non è una forma di esclusione ma è una forma paradossale di, di inclusione serve per dire all'altro io ti riconosco come il mio simile chiunque tu sia no? sto salvaguardando te stesso come me stesso no? eh, e questo questo è evidentemente una, eh, un cambio possibile di paradigma e di sguardo sulle cose ed è una forma resistenziale perché la resistenza ci insegna esattamente questo eh, l'inclusione No? Eh, è chiaro che poi questo evento ci mette di fronte anche un'altra cosa importante che essa stessa in qualche modo trova una radice ideale nella lotta della resistenza cioè noi viviamo dopo un quarantennio del trionfo del mercato, no? il trionfo del paradigma neoliberista della finanziarizzazione dell'economia eh, e noi vediamo oggi nel disastro che stiamo vivendo gli effetti concreti, però poi non è detto che saremo in grado di veramente di comprenderli, no? forse noi che siamo qua eh, li abbiamo chiari. Eh, bisogna vedere quante delle persone no, che sono coinvolte da questo evento saranno in grado di, di, di comprenderlo veramente, anche se ce l'hanno davanti agli occhi, perché il disastro della sanità è la personificazione no, della, della, della dittatura del mercato che abbiamo eh, vissuto. No? Allora da lì si riparte per ricostruire, per far fronte alle crisi economiche e finanziarie che verranno. No? Poi certo, eh, L'Europa euro, si, si rivela per quello che è: il MES viene imposto in, in, nei modi che sappiamo. Eh, e, e ti chiedi perché Gualtieri, il ministro no, dell'economia, che, eh, che canta Bella Ciao, e va bene che la canti, però, poi che cosa significa cantare Bella ciao e farsi portatore di queste stanze? Per quanto, evidentemente, tutto questo nasce all'interno di un rapporto di forza, il problema sta a monte magari, no? per cui Maastricht è stata approvata da tutto l'arco costituzionale, compreso quei leghisti che adesso eh, fanno propaganda politica su tutte queste cose. Evidentemente loro non hanno alcun titolo no? per farsi portatori di queste stanze. Eh, il terzo punto della resistenza è la creazione. Diceva eh, Gilles Deleuze che eh, creare eh, è resistere. No? Eh, e per spiegare che cosa intendeva col fatto che... Di, di dare, come dire, questa, questa, questa sinonimia tra resistenza e creazione. Eh, si rifaceva a una frase di, di Primo Levi, no? che evidentemente anche, anche egli con la resistenza ha molto a che fare, eh, che aveva eh, detto «Quando sono stato liberato, prevaleva la vergogna di essere un uomo». No? Ora, cosa c'entra questo con la creazione e la resistenza? No? E diceva Deleuze «Non dobbiamo interpretare questa cosa nel senso banale, eh, ovvero eh, siamo tutti colpevoli no, non siamo tutti colpevoli, non significa, diceva eh, Levi, che i carnefici e le vittime sono gli stessi e sono la stessa cosa, significa piuttosto porsi un interrogativo come degli uomini hanno potuto fare questo, no? ovvero accedere a quel dominio della negazione dell'altro in quanto altro, cosa che è una peculiarità dell'umano, no? eh, disattivare quei neuroni specchio attraverso il non, che è la specificità dell'umano, la negazione, gli animali non dicono no, questo è il limite, ma anche, eh, ma anche, il, come dire, anche la, la salvezza in qualche modo. No? Eh, L'uomo è, è, è, è la resistenza. Che può dire no a no, no e quindi riconfigurare una positività dopo una negatività. Cosa? Dicevi, scusa Camilla? Me... Dicevo che il no a volte è resistenza, chiaramente il no è, è la resistenza appunto, è una resistenza al no in qualche modo, no? è, una, è una doppia negazione in qualche modo la resistenza eh, e, e quindi poi diceva Primo Levi eh, come, come ho fatto a scendere a patti in modo che io sono, sopra, sono sopravvissuto, no? eh, altri simili a me invece sono, sono, non sono sopravvissuti, no? eh, in questo senso la vergogna di, di essere umano, no? eh, come ho collaborato in qualche modo No? come di, di me fa parte la vergogna e quanto noi possiamo raccontarci questa cosa qua no? continuamente, perché noi, eh, si, noi sopravviviamo, noi siamo privilegiati, quando chiunque di noi abbia un certo privilegio rispetto a qualcun altro, no? condivide questa vergogna di, di essere nel mondo e di non patire e qua evidentemente si torna all'inclusione, all'esclusione, a quelli che muoiono nel Mediterraneo, o quelli comunque come che in questo momento hanno dei privilegi perché poi per cogliere l'opportunità anche esistenziale che questa situazione oggi ci dà bisogna avere dei privilegi per esempio il fatto di avere una condizione di vita una forma di vita concreta che ti permette di arrivare in fondo al mese di avere da mangiare eh, e quindi questo mette in discussione tante cose no? prima di tutto c'è quello eh, e quindi il privilegio cosa ho fatto io? No? per evitare che ci siano questi privilegi quando noi evitiamo di dire certe cose scegliamo il compromesso in qualche modo questi eventi microscopici diceva sempre Deleuze no, che suscitano la vergogna di essere uomini quotidianamente no? quando per esempio noi non facciamo finta di niente di fronte alle bestialità no? eh, che quotidianamente emergono eh, per non parlare dei social adesso che quante no? se ne vedono e allora la creazione la creazione è esattamente questa forma di, di resistenza diceva l'arte la creazione nasce proprio da questa vergogna di essere di essere uomini, perché l'arte è questa liberazione della vita imprigionata eh, dell'uomo. L'artista diceva Deloes, libera eh, la vita una vita potente, una vita che non è solo personale, ma no? una vita esagerata, diceva lui, no? eh, che, che, che integra dei mondi. Cioè, dice, per esempio, il personaggio del romanzo è una specie di gigante, diceva: no? un'esagerazione nei confronti della vita. Ecco, l'arte è la produzione di queste esagerazioni che, che che permettono la liberazione della vita dalla sua vergogna no? eh, e allora mh, faccio questa canzone che, con cui iniziavo anche lo spettacolo tratto da eravamo come voi lo spettacolo in cui raccontavo la storia della resistenza per questi piccoli don chisciotte no? a proposito di giganti e di esagerazione no? eh, questa canzone si intitola noi chisciotte appunto mm. Ma la libertà, mio caro Cervantes, che parola strana, libertà perché? Libertà di chi? Libertà puttana. Sola libertà è inseguire un sogno senza padrone. E da quel che amo, da quello solo, dipenderò. In un tempo, in astuti rapaci, in cui dei sono banchieri, mercante io ritorno a montarronzinando e la lancia in resta è la mia libertà libertà di potersi dire io ti stringo ti stringo la mano anche se l'uomo è un lupo per l'uomo se non c'è perdono per chi ama di più non ho mai smesso di lottare contro il culinar del mare la sua libertà immaginare vento incatenare di spargere tempesta mentre il trono se la ride perciò il cielo dei giganti io ritorno ad assaltare Libertà, io però servante, se la libertà, mi caro Cervantes, che parola strana, libertà perché libertà di chi libertà, puttana. Sola libertà è seguire un sogno senza padrone. E da quel che amo, da quello solo, dipenderò. Quando il cuore a sostanza non c'è niente da fare, è un mattino di luglio partire a conquistare, mi scuoteva la vita, il suo eroico furore, e la buona novella, Dulcinea e la cupella, seminare visioni sulla terra, come sale, ed affrettare il tempo, che qualcosa al tempo viene, e lo schiavo può spezzare con la spada le catene, perché libertà è godere delle rose, e avere il pane, un fuoco d'incendio, bisogna immaginare: far luce dove il buio sembra strarifare per ciò che scioglie, torna di impugnare lanza con l'altro cavaliere. Di nome San Giovanni. Ah, la libertà, mio caro sermante, se parola strana, libertà perché libertà di chi libertà, puttana. solo libertà è se non sogno senza padrone e da quel che amo da quello solo dipenderò che per la libertà solo per quella noi viviamo libertà è essere all'altezza dell'umano perché lo so lo credo che qualcosa poi accadrà e non scambieremo più il timore per libertà Grazie Grazie Marco. Ti chiederei di fare un altro pezzo oppure di raccontarci un altro eh, tuo anche, eh, racconto estratto da, dal libro che hai scritto Eravamo come voi e così poi ehm, cerchiamo un attimino di eh, arrivare anche a, a Giulio, il nostro Giulio Peranzoni. Però non capisco perché non, non, riusciamo, non riesco più a vederti. No, eh, non ho no, nessuna idea. Perché io non ho toccato assolutamente niente rispetto a, a, a, okay. a quello che accadeva fino a poco. Ah, eccoti qua, ok, vedi? Sì. Ma io adesso non ho il libro per eh, leggere un pezzo di, di storia, per cui magari faccio un altro pezzo se vuoi. Magari, in realtà non abbiamo ancora cantato Bella Ciao, lo so che è una canzone, però eh, se, se ti va, visto che eh, anche quest'anno è la, un orgoglio avere eh, questa canzone che è veramente dif diffusa in tutto il mondo, io... Non so come sia possibile, ma veramente ho incontrato persone, anche in Serbia, la prima cosa dopo aver detto che ero italiana, era il citare questa canzone. E quindi se ti va, oppure certo, se ti va di accettare una richiesta... <ride> no. Avrei voluto cantarmi, ma la, la cantare un'altra volta. La, la canzone di un altro Resistente, perché io, ragione eh, una piccola parentesi, ho, ho fatto un disco che è uscito proprio la settimana prima del lockdown, quindi avevo 20-30 date in giro e eh, sono state tutte cancellate. E, e, questo, e questo disco si apriva con un pezzo che è eh, dedicato a Beckett, eh, e, e Beckett è stato un altro resistente, un altro grande resistente. No? Beckett ha lavorato per la resistenza in Francia, per i Macchi, insomma. E a proposito di, di letteratura, di creazione di arti, di, di resistenza come creazione, ecco Beckett. Eh, e dico questa cosa e poi passo a bella, ciao eh, perché ci tengo a dirla. Perché resistenza cosa vuol dire a oggi, per esempio? Eh, in io in quel pezzo parto da una frase di, di Beckett che dice: Ho sempre provato, ho sempre fallito. Non importa, proverò ancora, fallirò ancora, fallirò meglio. È no? il concetto del fallimento. No? Noi eh, abbiamo sempre questa eh, essere, essere all'altezza di qualche cosa, no? Di dover acquisire un obiettivo, insomma, c'è cioè qualcuno che diceva la vita è camminare domandando e viviamo in una società che è la società della performance, della prestazione, bisogna essere sempre efficienti. Eh, le, le, le... Però, quando chiedo ai ragazzi a scuola: qual è il vostro incubo oggi? No? È il fallimento. Il fallimento è proprio non essere all'altezza della, della performatività di queste ingiunzioni che la nostra società ti chiede completamente. Quindi e, riscattare la propria esistenza da questo incubo del fallimento è. È fondamentale insomma non, ecco, e può essere la altro... chiave per una nuova resistenza effettivamente insomma anche se vogliamo fare un attimino parallelo con l'oggi eh, l'ansia diffusa tra le giovani generazioni gli attacchi di panico sono tutti sintomi di questa dittatura del mercato di cui parlavi anche prima no? che obbliga ad un'ansia da prestazione anche se uno cerca di, di starne fuori, ma, <ride> comunque, ma, Marco non volevo per... eh, bloccare anche eh, il no, tuo no, programma. No, no, se eh. e vuoi fare un mashup up. No, no, uh, no, no. questa canzone, è, è, è, questa canzone è su YouTube con un video bellissimo che abbiamo realizzato. Quindi, se uno lo vuole vedere, basta che mette back Marco Rovelli su YouTube. La cioè, eh, eh. Però no, ci dire questo concetto perché. Veramente, no? È, è, è veramente questa una forma di resistenza, perché tra l'altro ci sto lavorando per un libro che sto scrivendo adesso, proprio sulla, sulla, sulla depressione come sintomo eh, del, del, del, di questo tipo di società, come con uno dei sintomi politici, no? E negati in quanto sintomi politici, perché la depressione è una forma di, anche di reazione, no? Di, di ritrazione di fronte a questa ingiunzione, di queste performance totali, a queste richieste della società, insomma. Quindi tornare a mettere al centro della questione politica, cose che invece sono state dichiarate disagi psichici organici trattabili solo con la farmacologia no? Eh, eh, esatto e quindi quest questa è una questione politica fondamentale se si vuole parlare oggi di che cos'è resistenza insomma e questa è una canzone che dicevi che, è tutto, che tutto il mondo conosce mm -hmm. Una mattina Mi sono svegliato. Oh, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, la mattina. Sono svegliato. E ho trovato un invaso o oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via, che mi, mi sento oh. e se io muoio da Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, se io muoio da Partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellir, lassù in montagna, bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao se è, su e in montagna sotto lo spradio per fior e le genti che passeranno bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao e le genti che passeranno Mirano che bel fiore, questo è il fiore, è il partigiano, oh bella ciao, bella ciao! grazie Grazie davvero ho fritto un cuolla <ride> grazie allora giulio peranzoni eh, ci sei sì. allora giulio eh, sei un illustratore eh, hai collaborato con dei giornali molto importanti continui a realizzare eh, dei lavori come mi raccontavi anche prima e recentemente, non so effettivamente quando è iniziato, comunque uh, è in programma la distribuzione di questo fumetto che hai realizzato e che stai cercando di distribuire, dico cercando perché ora le scuole sono chiuse e non si sa effettivamente quando avrete l'occasione di, uh, di farlo uh, realmente, ma in programma comunque c'è uh, la distribuzione di questo fumetto dedicato ai partigiani uh, Apoani um, ti chiedo di parlarci di questo progetto, ma uh, prima di, uh, di, di illustrarcelo, eh, io ho avuto modo di, di averne almeno 4. quattro, prima di illustrarcelo ti volevo chiedere, uh, sono tantissimi anni ormai che narri la resistenza e uh, in questi anni effettivamente... Anche le forme di comunicazione eh, a disposizione sono cambiate. Uh, quello che ti volevo chiedere però ha più che fare con la sostanza di una narrazione, e cioè quanto, uh, secondo te, e se pensi, um, una narrazione eroica può anche della partigianeria locale o comunque della partigianeria può contribuire a rendere i soggetti, quindi i partigiani, uh, dei soggetti, diciamo. Uh, distanti eh, da, da noi distanti e quasi vorrei dire astratti per certi versi eh, quindi non so se hai capito più o meno la domanda se mi sono espressa bene comunque no, no. ecco eh, diciamo gli effetti di una narrazione eroica di gesti eh, e di azioni che in realtà sono reali esatto. storiche sì in effetti eh, l'idea del fumetto, faccio una premessa, l'idea del fumetto fa parte di un ragionamento che è iniziato un bel po' di anni fa quando io lavoravo all'unità con Daniele Biacchessi, ehm, che appunto il, il, tema, il, centro, il tema centrale è quello proprio della comunicazione verso le nuove generazioni. Eh, io mi ero accorto appunto già negli anni '70 quando ho iniziato a fare i primi fumetti per la sinistra extraparlamentare io sono di milano e sono nato in un quartiere operaio vicino a sesto san giovanni per cui c'era una, una proliferazione di, di creatività in quel periodo eh, e mi ero accorto che il linguaggio non è una cosa secondaria per raccontare delle storie storie importanti come la resistenza eccetera e, e su quello ho cominciato a sperimentarmi per trovare delle soluzioni alla, al passo con i tempi. Eh, il fumetto, questo progetto del fumetto per raccontare le storie delle vite dei partigiani mi è nato perché volevo appunto portare il messaggio della memoria alle nuove generazioni. Siccome io vedo attraverso mia figlia oppure anche gli studenti quando io insegnavo all'Istituto Europeo di Design a Milano eh, vedevo che lo, il loro linguaggio è completamente è molto diverso dal nostro, dalla nostra generazione, usano altri, altri linguaggi, altri mezzi. Questo uno di questi era il fumetto. Qual era il rischio, però, di portare la storia dei partigiani mh, su un linguaggio del genere? Que era quello di creare il solito, i soliti supereroi che fanno parte proprio della caratteristica dei fumetti in genere. Io quando ho iniziato a, a programmare di fare le, le, le storie delle vite dei partigiani apuani, chiaramente sono dovuto andare a verificare le fonti. Da lavoratore nel settore giornalistico, tu sai benissimo che prima di, di scrivere qualcosa oppure di, di disegnare qualcosa, comunque deve verificare quello che sta dicendo. E quando andai da Oliviero Bicini, che è il nostro presidente dell'Ampi di massa, la prima cosa che lui mi disse da, da vecchio leone della resistenza mi disse: Non mi creare dei supereroi, perché la resistenza è stata la resistenza di persone normali, cioè erano gente che scappava dalla guerra e che andava sui monti perché era stufa della guerra. Lì ha ragione il nostro amico storico, cioè per cui tutti questi progetti che sto facendo, sto cercando di evidenziare. Eh, dei personaggi eroici ma che non sono dei supereroi ma che hanno fatto cose normalissime cioè normalissime secondo al momento dei tempi eh, da qui è nato il progetto di fare i fumetti partigiani tu prima hai detto che volevi che volevamo che il nostro progetto quello di distribuirlo nelle scuole eh, l'intenzione era questa però chiaramente dobbiamo trovare ancora qualche d'uno che finanzi la stampa e la distribuzione sì, che... io cerco di incentivare di, di darla già così chi ci sente eh, eh, addirittura eh, io mi sono proposto da alcuni giornali che ho, di regalare gratuitamente queste tavole che ho fatto per conto mio perché mi ero messo proprio come mia iniziativa personale eh, per poterli farli girare e per farli vedere un po' a tutti. Eh, purtroppo poi è arrivato il coronavirus e è bloccato tutto quanto. Eh, per riallacciarmi alla storia dei linguaggi, io sono diversi anni appunto che sto lavorando su questo. Eh, oltre al progetto dei fumetti partigiani, un'altra sperimentazione che ho fatto in questi tempi, in questi ultimi anni, è quella di utilizzare le nuove tecnologie, per cui questi, questi per esempio, ti faccio un esempio, questi fumetti partigiani, eh, li abbiamo, stiamo già cercando di trasformarli in video per YouTube, per cui per fare delle animazioni, in video scribing, quelli che sto facendo per, per la Zanichelli. Eh, altre sperimentazioni di linguaggio verso le nuove generazioni per passare la memoria. È quello per esempio della, della live di, non l'abbiamo chiamata live digital pen, comunque del disegno dal vivo. Eh, insieme al giornalista bianchesi che era un mio collega all'unità, abbiamo sperimentato anche delle forme teatrali per portare il racconto della resistenza verso le nuove generazioni. Eh, è tutto nato quando io ho cominciato a capire che disegnare dal vivo, far vedere come nasce un disegno, è uno spettacolo affascinante in sé. E il mio sogno era quello di portarlo in teatro, come fanno i musicisti quando suonano dal vivo i loro pezzi. Io volevo, visto che c'era la tecnologia adatta con il computer, la computer grafica, eh, ho pensato di creare anche queste forme di linguaggio. Conoscendo Biacchessi, le due cose si sono fuse, perché Biacchessi è un grande scrittore sulla memoria, anzi addirittura ha fondato un'associazione che si chiama I Ponti di Memoria, in cui l'unico scopo è quello di passare eh, alle nuove generazioni quello che è successo. E con lui allora abbiamo iniziato a organizzare dei, degli spettacoli teatrali in cui il linguaggio parlato, la sua recitazione, il linguaggio musicale, Insieme a Gaetano Liguori, che era un jazzista famoso, o i Gang, che è un altro gruppo rock molto politicizzato, abbiamo organizzato dei, dei, degli spettacoli, portando sempre come tema la resistenza alla memoria. La, il primo spettacolo che, che, che facemmo, credo, cinque anni fa, fu il raccontare la vita di Giovanni Pesce e Onorina Varambilla, che erano penso i due più grandi gappisti nella storia della Resistenza. Giovanni Pesce era un gappista che lavorava prima a Torino e poi a Milano, che è stato un comandante mitico della, della Resistenza. Eh, poi subito dopo abbiamo fatto un DVD, sempre lavorando su questa nuova tecnologia di far vedere il disegno in divenire, su un libro che aveva già scritto Biacchessi, che era quello eh, sui carnefici, che per quanto riguarda il nostro territorio è molto interessante, perché lui fece questo libro raccontando quel battaglione di SS che ha voluto Himmler eh, e che ha portato qui in Toscana l'esecuzione di tutte le stragi che sono state compiute in questo territorio, da Sant'Anna del Stazema fino a Vinca era sempre lo stesso battaglione e lì in questo spettacolo raccontiamo eh, anche questa storia per poi dopo sforare anche nei passati più recenti che, sembra, che si collegano sempre al, al tema dell'antifascismo abbiamo fatto un altro spettacolo, un DVD questo era un film sempre con una base di disegni miei eh, che parlava dell'uccisione dell di Fausto e che erano due ragazzi uccisi da, dai neofascisti a Milano. Due anni fa abbiamo fatto un film sui desaparecidos argentini che era sempre legato comunque al tema dell'antifascismo in Argentina e stiamo continuando su questo, su questo filone. Eh, adesso io spero che con la, con la l'occasione delle, delle celebrazioni del 25 aprile e adesso del 10 di aprile, questi fumetti cominciano un po' a girare a, a far, e a interessare magari chi ha la possibilità di poterli stampare e farli girare. Vediamo un po' come va. Lo speriamo, magari anche con l'Associazione 31 Settembre possiamo organizzare una presentazione in collaborazione con l'AMPI volentieri. Tra l'altro poi adesso sto, ho in cantiere l'ultimo che sto facendo e che sta seguendo la trama di, della Fruzzetti su Albertina, eh, che dopo quattro storie su partigiani, su partigiani eh, maschi, eh, mi è sembrato giusto e doveroso cominciare anche con le partigiani femmine, cioè con le partigiani donne che non, non sono niente di... Di meno che non quelli di quelli degli uomini, insomma. Raccontaci qualcosa di questa protagonista della resistenza, allora. Beh, se il, non so se l'hai letto il suo libro della Fruzzetti, è la storia di Albertina, che era una di quelle donne massesi che durante la guerra si facevano la via del sale per andare a scambiare il sale che uscivano a recuperare qui con il mare con i beni di prima necessità in Garfagnana e dall'altra zona del parmese. E la sua storia è che lei parte e arriva come prima tappa al paese di Vinca proprio due ore dopo che sono passati i nazifascisti e che hanno fatto le stragi che hanno fatto. Allora lei capisce quello che è successo, si, si riesce a mettersi in contatto anche con le altre donne sopravvissute e poi grazie a Dio riescono a uscire dal cerchio di accerchiamento e ritornare a massa e raccontare la testimonianza di quello che ha visto. Niente di eroico, niente di superato. però è comunque una storia partigiana anche questa. Ma che il coordinarsi e quindi anche informarsi organizzarsi era una forma attiva di resistenza, quindi certo, certo. Cioè, considerata anche la, la, il contesto di, di terrore di cui ci parlava anche Massimo. Oppure anche eh, la, storia, sì. la storia di Onorina Brambilla, che era una staffetta partigiana, che era poi diventata la moglie Giovanni Pesce, anche quella era fondamentale, era quella che portava agli ordini, quella che eh, andava a fare le ricognizioni per poi dopo fare l'azione. E Queste qua sono da, da, da raccontare, chiaramente. Io lo sto facendo perché, guarda, questa cosa del linguaggio verso le nuove generazioni, me la sono costruita proprio sulla mia pelle già negli anni 70 io mi ricordo negli anni 70 ero delegato sindacale a Lansaldo e quando c'era da fare dei volantini per, per il tesseramento per la, per la piattaforma sindacale eccetera i vecchi compagni usavano sempre lo stesso, lo stesso modulo, lo stesso volantino pagina muro di piombo che nessuno leggeva e anche allora io ho insistito, ho detto guardate che per far passare certi concetti eh, alle nuove generazioni, per dire allora erano le nuove generazioni quelli con l'orecchino, dobbiamo parlare la loro lingua, non ce n'è, sennò no non, non lo leggono nemmeno, lo buttano via. E io su quel filone ho continuato finora, sfruttando poi le nuove tecnologie, il digitale, il YouTube, eccetera. Grazie Giulio. Prego. Grazie mille, ti ringrazio e appunto spero di, di darti appuntamento presto. Sì, se facciamo, noi abbiamo un po' in programma adesso, dopo che sarà passato questo inferno del coronavirus, ogni tanto abbiamo organizzato qui a Massa degli spettacoli, io, Biacchessi e Gang, eh, per cui eh, sicuramente capiterà di nuovo. Tra l'altro, voglio ricordarvi che. L'ultimo film che abbiamo fatto eh, si chiama L'Italia liberata e praticamente Biachessi, omonimo libro anche in questo caso, racconta la storia della resistenza italiana però attraverso delle singole testimonianze di partigiani ancora vivi. E anche quello è tutto basato su, uh, su, su, sui miei disegni. E sulla... Mi ricordi il titolo di questo film che si può trovare su YouTube? Allora... Su YouTube lo, lo metterà come omaggio per il 25 aprile Daniele Biacchessi. Ah. E, lo, e lo potete vedere in streaming soltanto quel giorno, perché adesso il film è appena uscito. La, ah. la presentazione, la prima in assoluto, doveva essere il, il, primo, il 2 di aprile a Milano e il 3 aprile l'avevamo in programma qui a Massa la sala della resistenza che ci aveva dato la provincia, poi invece è saltato tutto. Allora piuttosto lo ti facciamo vedere gratuitamente su, su su quella piattaforma che lui metterà su YouTube. Anche questo è un modo di, di resistere, di condividere il più possibile conoscenza materiale come stiamo facendo anche noi in questo momento con sì. questa videoconferenza. Tieni conto che tutti i film che abbiamo fatto, tutti i DVD che abbiamo fatto sono nati grazie al crowdfunding, cioè a una specie di finanziamento in rete eh, fatto da chi è interessato ad avere poi il, la DVD, per quello che non l'abbiamo ancora messo eh, libero su, su YouTube, perché in effetti spetta di diritto a chi ha partecipato e ha finanziato il DVD. Il progetto, chiaro. Il progetto, chiaramente. Per cui, però a questo punto, vista la situazione eccezionale, niente, si... Ce lo metteremo il 25. Rimandiamo. Sì. Grazie Giuseppe. Passiamo a Gaetano che sì. eh, è il nostro brigante della 31 settembre. Diciamo che ho letto diversi, diverse storie della resistenza e racconti. E mi ha colpito uno in particolare, in realtà è una poesia di Gianni Rodari che insomma è conosciuto per fare diciamo, poesie per bambini e quindi mi ha colpito perché non la conoscevo diciamo, conoscevo altre ben più note e questa poesia, che poi insomma, capirete di, di cosa tratta racconta proprio diciamo, di una delle storie più em emotive della Resistenza eh, di, di un episodio diciamo, abbastanza forte da un punto di vista familiare. Sette fratelli come sette olmi, alti, robusti come una piantata. I poeti non sanno i loro nomi, si sono chiusi a doppia mandata. Sul loro cuore si ammucchia la polvere e ci vanno i pulcini a razzolare. I libri di scuola si tappano le orecchie. Quei sette nomi scritti con il fuoco Brucerebbero le paginette, dove dormono imbalsamate le vecchie favolette approvate dal ministero. Ma tu, mio popolo, tu che la polvere ti scuoti di dosso per camminare leggero, tu che nel cuore lasci entrare il vento e non temi che sbattano le imposte, piantali nel tuo cuore. I loro nomi come sette olmi. Gelindo, Antenore, Aldo, Ovidio, Ferdinando, Agostino, Ettore. Nessuno avrà un più bel libro di storia. Il tuo sangue sarà il loro poeta dalle vive parole. Con te crescerà la loro leggenda, come cresce una vigna d'Emilia, aggrappata ai suoi olmi, con i grappoli colmi di sole. Compagni, fratelli Cervi, Gianni Rodari, 1955. Grazie. Grazie Gaetano, è un ricordo bellissimo, è la storia dei fratelli Cervi poi è, è veramente drammatica, ma anche un'immagine... È bella, quella di una famiglia di contadini antifascista che fino all'ultimo ha, ha cercato di, di resistere e ha resistito. Eh, abbiamo un video che eh, ci hanno prestato i compagni di, di Fosdinovo del Museo Audiovisivo eh, della Resistenza e di Archivi eh, della Resistenza che quest'anno festeggiano 20 anni dalla, fondazio, dalla, dalla loro fondazione. E, e quindi chiedo eh, se è possibile vederlo, eh, ricordando inoltre che eh, il 25 di aprile eh, verrà trasmessa dalla pagina eh, di archivi, eh, degli archivi eh, una diretta streaming di approfondimento sempre sul tema della, della resistenza. E quindi se è possibile ora eh, passiamo al video. Avevo l'idea di creare sulle Alpi Apuane subito un piccolo esercito che avrebbe dovuto essere sistemato nella conca di Arni o sul nostro versante, perché siamo vicinissimi noi, siamo i partigiani dell'Altissimo per Kesterling, noi, che dal processo di Venezia disse che gli avevamo reso, gli avevamo messo in pericolo le sue armate, la sicurezza delle sue armate, forse per giustificare anche le rappresaglie. La mia formazione sarà poi una formazione di carattere militare in cui a cui aderiranno tutti gli uomini che hanno voglia di contribuire alla liberazione del paese, a cacciare i tedeschi, eccetera, e che sono praticamente inclusi nel Comitato di Liberazione Nazionale da noi, dagli anarchici e democristiani. Redere a questo obiettivo di creare il terrore per ordine di Kesterling nei, nei confronti della divisa tedesca... E, e riesce perché veramente il tedesco è visto come un demonio insomma. noi facciamo subito uno statuto della nuova formazione che facciamo leggere a tutti i reparti che facciamo provare e discutere da tutti i reparti in cui la difesa della popolazione va al primo piano di tutta la nostra attività non si può combattere dove la popolazione porta le conseguenze eventuali del combattimento quindi dobbiamo non colpire i tedeschi che entrano nei paesi, lasciarli stare alla loro responsabilità e poi magari trovare il modo di punirli, ma non, non dargli il pretesto di, di aggrapparsi alla famosa rappresaglia che Kesseling aveva codificato, ecco. aveva detto chiaramente alle popolazioni. Voi ricordatevi che se non ci denunciate, coloro che crediscono ai tedeschi, pagherete al loro posto. Thank you.